certo eh, il suo influsso sulla cultura italiana è stato enorme si può di su molti punti ma se in italia non si dicono molte sciocchezze che vengono ancora ripetute all'estero da critici anche importanti questo lo si deve lo si deve proprio a croce ancora oggi Povera pa Dopo il delitto Matteotti...